Ampas, le 950 associazioni, i 100.000 volontari, le volontarie, i dipendenti, i soci, sono attuatori della Costituzione perché davvero rappresentiamo e incarniamo i valori dell'articolo 2 della Costituzione, i doveri di solidarietà e dell'articolo 3, l'attuazione del principio di solidarietà. Sono evidenze dell'importanza della cittadinanza attiva, della trasparenza, della correttezza, della dedizione di tutti gli amici, i volontari, i volontari, i collaboratori di questo nostro grande movimento, che si è fatto vedere, o meglio, non si è fatto vedere, ha lavorato in trincea, in prima linea, ritrovando quello spirito dei nostri nonni, bisnonni, trisnonni, perché è dal 1904 che c'è l'Ampas. Questi elementi fondamentali che ora come Ampas, come rete, ci danno un'ulteriore responsabilità. I volontari in questo 2020, in questo 2021, hanno sofferto, sono stati angeli che soccorrevano le persone e che venivano applauditi dai balconi, poi magari un po' infastiditi, infastidenti, perché troppo vicini alle persone e a rischio di farle ammalare. Ma tutto questo l'abbiamo fatto e lo continuiamo a fare. Ci sono amici che sono mancati e a loro va un abbraccio sincero, importante, fondamentale di chi non ce l'ha fatta, ma tantissimi che continuano a accompagnare le persone con difficoltà notorie, a portare la spesa, a recuperare i libri a scuola. Tutto ciò che serve, tutto ciò che serve in un'emergenza, e' un insegnamento che ci permetterà di continuare ancora più forti, sempre insieme, discutendo, ma stando insieme in una vita e in una palestra di democrazia, di trasparenza, di correttezza, di competenza, di formazione. Davvero come sempre, viva i volontari, viva l'Ambas. Buona strada a tutti.